diciamo che eh, l'obiettivo è sicuramente quello di chiudere quello che c'è di distanza con tutti i visual con eh, sicuramente comunque io sono Eric, sono romanova eh. <ride> però ora abito a bologna e ho cominciato in uh, zona imola a fare il grafico pubblicitario per uh, prima una um, casa editrice, poi dopo per un'agenzia, poi dopo in tipografia facevamo qualcosa con i siti internet, da cosa nasce cosa e ho cambiato mestiere <ride> perché diciamo. È una cosa che mi ha, mi ha colpito e mi piace. diciamo a scuola, quando ho, fatto, ho studiato, non, non ancora c'era neanche Flash, per cui, diciamo, mi sono trovato direttamente nel momento di massimo splendore. massimo splendore, se vogliamo, esatto. Allora, parliamo del full site editing, che è questo nuovo. FSE, che è il nuovo editor di WordPress, cioè una volta avevamo il classic editor che era un editor, diciamo, per, permetteva di fare qualcosa con il markup HTML, niente di più. Cioè, ti permetteva di fare eh, corsivo, bold, di fare una tabella, però diciamo quello che c'aveva non era nient'altro che una trasposizione dei pochi comandi di HTML in uh, un'interfaccia. Mentre FSE, diciamo un altro modo di vedere la composizione delle pagine perché ti permette graficamente di diciamo, costruirle, è un visual builder che diciamo ha alcuni vantaggi perché è quello che noi troviamo già integrato dentro Wordpress, quindi senza fare niente di particolare noi eh, andiamo approfittare dei vantaggi che, intrinsecamente, ha questo Visual Builder. E, tra questi, che ovviamente, essendo già preinstallato, viene usato da un sacco di gente, per cui eh, è, ha un ecosistema molto largo, è già testato con l'ultima versione di WordPress, per cui non è che come magari succede con... Uh, mi ricordo di Becker che aveva questo problema qui, che non potevi aggiornare fino a che WP Backy non era allo stesso livello di WordPress, mm. perché se no si rompeva. Ecco, con, con Gutenberg queste essere. cose qui proprio scordiamocelo. Uno degli altri grandi vantaggi è che, essendo quello ovviamente di WordPress, sarà, avrà una lunga vita, per cui ci, ci attendiamo che quello che facciamo adesso in Gutenberg durerà ancora parecchio tempo. È facile da usare, è accessibile, <ride> è veloce perché adesso poi ne parleremo. E poi, soprattutto, avrà uno dei grossi vantaggi che è l'interoperabilità. Cioè, a una certa io potrò prendere le cose dall'editor di WordPress e in copia incollarle in altri editor. E quello che ho fatto dentro al, al, all'editor di WordPress verrà copiato anche. In altri metti come adesso faccio un esempio in Word, però non in Word, in altri tipo strumenti. in Figma, in sì, esatto, strumenti. In, in Slack posso fare un copia e incolla di quello che ho, ho fatto. Metti, ho fatto una pagina così, te la voglio far vedere su Slack, copia e incollo il blocco e te lo passo in questo modo, secondo me, è una cosa molto interessante anche questa. <coughs> Parliamo di diciamo, tre cose che ho individuato di, del, del DFSE che secondo me sono diciamo, focali, perché una cosa focale appunto, è sempre stata quella per Wordpress mettere l'utente, non lo sviluppatore, al centro della costruzione del proprio sito. Per cui, Wordpress, con il suo full site editing, ora ha fatto un, un ulteriore passo avanti, cioè da veramente gli strumenti all'utente per creare il proprio sito e crearlo a tutto tondo, cioè creare anche leader, il footer, che erano cose che prima erano, diciamo, relegate al template, installare un template che era fatto così, ci cioè andavi sì a scrivere quello che volevi, però Diciamo, non, non si poteva interagire tanto. Questo succede anche con diciamo, Elementor o altri. Cioè, sì, nella versione pro puoi prendere Ello e puoi modificarlo, però tutti gli altri template non lo puoi fare. Cioè, hai capacità molto limitate in questo senso. Mentre FSE mette al primo piano la possibilità di modificare ogni singola parte della page, che è totale. E con il block.json diciamo memorizzo o creo una copia dello stile, in modo che sia anche replicabile, direi, che è notevole. Come è fatto FSE? È fatto con la, la sua più piccola unità che lo compone la pagina, sono cioè i blocchi. I blocchi sono tipo delle funzioni di JavaScript autocontenute che noi ci interagiamo e loro fanno come output un certo HTML. In questo modo noi spesso, senza dover programmare, scriviamo dentro a un blocco quello che vogliamo e lui automaticamente genera il codice HTML. Questo si chiama no code ed è veramente molto interessante perché anche in questo caso chi non è un super tecnico che sa fare cose di programmazione riesce comunque a generarsi un suo sito anche con delle funzioni interessanti come le gallerie no? mm. perché un conto è il blocco dell'immagine ma un conto è anche che ci sono blocchi molto più avanzati come non so, una galleria con lo slideshow per esempio. Mm. E un altro delle cose che ho mh, puntato, che sono un po' un cambio di tempi, è che il nuovo full site editing è basato sul javascript. Questo perché? Perché il javascript è il linguaggio per l'iterazione per eccellenza, cioè è nato proprio per per dare quel strato di compatibilità a Netscape. <ride> perché l'ha fatto no? Friedrich, Friedrich Eichmann, come si chiama? No, non lo so. Comunque, in, non che in, in, in, tre giorni, in tre giorni la leggenda vuole che lui abbia fatto Netscape, però gli serviva che quando spingo non so, un tasto che faccia qualcosa, e allora ha scritto anche JavaScript. <ride> <C 'era, ride> e diciamo essendo nato con questo presupposto non possiamo attendersi insomma che sia il linguaggio re per l'iterazione quello che noi vediamo nel front end del sito. Oh, sto portando qua così carico modular perché io poi ho, mi è venuto in mente insomma di fare questo speech anche perché ho aggiornato il mio template che io sto seguendo da veramente tanto, cioè quanto tempo, non so, 3-4 anni, Sparazzi. che per me sono veramente tanti, eh sì perché mi sono fatto il template tutto mio. <ride> <ride> Comunque... Eh, io avevo delle mie necessità, per cui diciamo, mi sono fatto il mio template. Poi adesso WordPress sta usando i banner per esempio, sta usando Webpack. Però, diciamo, io ero nato proprio con il uh, mi faccio il mio template, ci metto dentro Gulp, così posso usare l'S Adesso queste cose sono un po' perse, però comunque rimane che ci sono dei vantaggi nell'avere il proprio template che sono validi, tra cui anche, non so, back action. Il fatto che, ecco, un'altra cosa su cui ho sempre puntato per Modular è quella che comunque deve essere un template veloce, però non deve avere, diciamo, tutta la parte di configurazione. Non voglio partire da tema bianco, però non voglio neanche... vorrei una, una specie di via intermedia, ecco e poi adesso uso webpack perché ho tutta una mia configurazione già dentro al template per compilare gli script che non tutti i template hanno, ma forse è una cosa snaturata adesso come adesso. L'ho costruito a vari livelli in modo che tu puoi essere anche solamente un utilizzatore finale o uno sviluppatore oppure potresti anche voler contribuire a questo progetto e ci sono varie scale perché te lo puoi scaricare da wordpress.org basta scrivere modular e te lo scarichi e lo usi però se sei uno sviluppatore potresti addirittura scaricartelo modificartelo come faccio io spesso e poi lo uso come, diciamo, come fork del, del tema originale Oppure eh, potresti essere ancora molto più avanti e contribuire addirittura. <ride> e in questo, per farlo ho addirittura creato un sistema che rende le cose leggermente un po' più facili per farlo con i Docker in modo che diciamo, ti fai partire direttamente sul tuo computer una versione locale del sito. Okay. FSE porta sul piatto diciamo, una nuova diciamo, composizione degli elementi nella pagina. Perché se prima avevamo un body con dentro tanti tag HTML, adesso abbiamo una specie di contenitore, che è il nostro content, dentro il quale andiamo a mettere questi blocchi, ok? ne avevo già parlato anche prima. I blocchi assieme possono essere raggruppati, creano un pattern. Facciamo un esempio, tipo il titolo con sotto la data nel post. Io posso già crearmi il mio titolo, data, spaziatore, trattino, che è un pattern e quando lo devo riutilizzare ho già il mio pattern già pronto. Ci sono i template part che li ho tenuti leggermente distanti dai pattern perché possono sembrare la stessa cosa però in realtà i template part sono gruppi di blocchi, però leader, il footer, la sidebar, sono diciamo, aree. Queste aree, assieme, vanno a costituire il template. Comunque adesso le, le guardiamo diciamo, una per una. E... Okay. e qua di sopra vedete comunque che c'è una specie di leggenda così capiamo sempre dove siamo. <ride> e, um, I blocchi, come ho, come ho detto prima, sono diciamo, l'elemento più piccolo che abbiamo dentro al sito e sono riutilizzabili. Cioè io ho una specie di modello che poi vado a usare più volte, nel titolo, testo, paragrafo e immagine. Mm. Sono una funzione che poi mi risponde quando verrà renderizzata tutta la pagina, un certo codice HTML così sappiamo poi come alla fine si creerà l'output di tutto. Hanno due, diciamo, visualizzazioni, quella di quando sono durante l'editor, come stavo dicendo, che è una versione più che ti fa vedere tutte le possibilità che ci sono. Poi è una certa, quando faccio salva, viene convertito tutto in una. Stringa piccolissima di codice HTML senza tutti i suoi pronunciamenti attorno. E uno dei vantaggi che, diciamo, un sito in FSE, FSE non è completamente statico, però buona parte del contenuto viene salvato in modo statico. E molti dei problemi che dicevo prima, entro in una pagina, deve fare la query per vedere il titolo, queste cose qui diciamo, sono sorpassate in parte, perché poi non sono proprio completamente soppassati, però i blocchi, una delle cose belle è che noi possiamo, cioè un uno sviluppatore può creare i propri, e in questo modo diciamo, si crea un set di sue funzionalità che può andare ad aggiungere a WordPress, cioè, questa diciamo, è una delle chiavi per rendere un sito in FSE, incredibilmente potente perché posso aggiungere qualsiasi cosa praticamente e per chi ha sviluppato con Blade una è <ride> eh, eh, più la stessa cosa sì. ok semplicemente volevo far notare questa qui sono Blade sono tipo i modellino, cioè, questo è un esempio di come io ho fatto un mio blocco. Perché io volevo mettere le SVG, ma le SVG non sono consentite dentro a WordPress. Allora io mi sono fatto il mio blocco che si chiama OMI oh SVG, che ti permette diciamo, anche di interagirci in certi modi perché puoi anche cambiare il colore. Non so se vedete al di qua. Puoi cambiare il contenuto, puoi comprimerle, puoi fare varie cose. Perché diciamo. Non è vero che noi programmatori non sanno niente a che fare con FPS, non è proprio vero niente, anzi questo qui l'ho già installato su 10 siti almeno, per cui mi sono risparmiato un sacco di tempo, se vogliamo. Mm. Block style. Questa è un'altra delle cose interessanti, che è una proprietà dei blocchi, più che un reale... Mh, tipo di blocco i Block style sono praticamente come tipo forse vedete qua a lato qua di sopra ci sono dei vari pulsantini li ho deciso io quando vado a spingere quei pulsantini vado a applicare uno stile particolare a quel blocco questo è il blocco galleria e lo sto facendo passare da slider a masonry Mi Ah, semplicemente cliccando su un tasto, ho la galleria, clicco su un tasto e passo da un tipo all'altro, questo è totale! No? Okay. Oh, okay. Questo è già integrato dentro carte Borders, WordPress, carte Border, ed è già fatto, magari questa è una cosa che ho fatto io, però altri hanno fatto altri template di HS e hanno messo altre cose, quindi uno si sceglie il suo preferito, eh, però diciamo è valido perché una volta bisognava usare il shortcode. Non usare il skateboard perché non Bisogna usare gli short code, che se vogliamo, erano delle cose che si devono mettere dentro nel codice, sono molto freddi. Mm. I pattern sono, come dicevo, dei gruppi di blocchi semplicemente e ci permettono di velocizzare il, la costruzione del sito. Perché era una questione di standardizzazione di un'informazione tra le eh, varie pagine. non creo sempre delle cose che poi si ripetono. Queste cose che si ripetono, in FSM le posso salvare e potrebbe droppare dentro la pagina quando voglio e le ho già. Dopo ci vado a cambiare, non so, il titolo, se c'è bisogno. Eh, Lo in full screen eh, la presentazione. Scusate. Poi ehm, vi volevo far vedere un pattern in particolare che è interessante di FSE che è il pattern footer credits perché? Perché ha scritto il PHP <ride> e praticamente noi possiamo prendere un bel blocco di PHP, fare una specie di componente e poi andare a mettere dove vogliamo all'interno dei template di FSE, perché diciamo il gap. Si colma così, cioè proprio mh, non penso di aver trovato ancora una cosa che cioè, no, non si può fare. Cioè, se si fa in modo diverso, è un approccio diverso, devi perderci un po' di tempo per rifare le tue mappe mentali, però non è che, eh, mh, sono, cose che mh, sono cose che non si possono fare, si può, può fare tutto diversamente. Così. I template part sono. Mh, quelle parti del sito come il putter e leader che sono, tra virgolette, fanno parte del nostro template, ma io potrei avere tipo due o tre leader diversi, per fare un esempio. Questo qui è diciamo, il gestore dei, dei template part, quello che vedete qua a sinistra, e in sé sono i macro blocchi che compongono il nostro sito. Mm -hmm. mm, sono delle specie di pattern, però ovviamente non sono dei pattern perché li possiamo... Ne devo selezionare uno, e okay. uno di questi qua magari, tipo, che sono creato. un cioè, condizionati, a... magari rispetto alla pagina, mm. per esempio, li puoi andare a modificare. Certo, okay. perché li puoi anche tipo: puoi scaricarti un template, prendere il suo leader, duplicarlo o modificare quello che c'è e farti il tuo. Certo. E una delle cose interessanti è che se lo salva, cioè proprio se lo salva il tuo template che ti sei fatto e volendo tu puoi andare a spingere in esporta e farti proprio scaricarti completamente la versione modificata del template, stai, oh, del no. tema che stai usando. Questa è una cosa abbastanza interessante perché fixi le modifiche che hai fatto, cioè stati siti. Ok. Mm. Fa un JSON? Sì. Già, no, no, no, ti no. fa proprio il download Tutta la cartella del. Ah, del con tutti i file, file, con tutti i componenti. Ho tutto, tutto compreso anche le cose che non conosci, tra virgolette. Se c'è cioè, il Node Modulist, ti prende anche, anche quello. E, I template sono proprio eh, quelli che sono i template di WordPress, non è, non è cambiato niente in questo senso. Se non la possibilità di crearne dall'interfaccia e salvarli sul database. Che. Prima invece devono essere tutti i file che HP, la HP salvati dentro alla cartella del tema. Mentre Giadami si capisce che stanno pensando a <ride> eliminare... La eh, sì. no, eliminare. I temi. Ah, okay. No, a eliminare i temi, non la concorrenza. Ah, perché... okay. mm. è, è, è un altro approccio per loro, quello di. Eh, di... Di Elementor o comunque di un secondo me non lo tengono neanche troppo in considerazione. Sì, se vogliamo, Elementor è quello che c'è lui pratica con, con un tema starter o, o bianco o vaniglia, no? E lo fondamentalmente è un tema, non tema perché non ha niente dentro. Quindi è un po' quello l'approccio, se vogliamo. Sì, eh... Quello di 2023 stai intendendo? Cioè che è completamente eh, quasi sì, un sito bianco. No, che... no. Però lì dovresti vedere gli styles, perché dopo gli styles hanno cambiato tutto. Quelli della 6.1 mm. sono que quello che noi vediamo qua, Style Editor. Okay. Praticamente possiamo a un singolo template assegnare più styles. E gli styles sono tipo il colore, la fonte, fatti in un certo modo, coprono quello che facevano forse, forse circa, i child team. Okay. ok, perché comunque creano tipo delle variazioni non troppo importanti, però stiamo lavorando sul tema principale, vado diciamo qua di sopra, su cui quando ho fatto lo screenshot non c'era ancora scritto, però qua in alto c'è tipo stili, tu ci clicchi sopra e ti fa vedere, non so, vari stili che sono già preimpostati, preimpostati per questo template e tu cliccando passi tra uno e l'altro. Anche questa è una cosa abbastanza interessante, soprattutto se hai. Tipo, noi abbiamo un paio di aziende che curiamo, però eh, l'unica cosa che cambia veramente è il colore e il colore sul prodotto. Okay e la fonte del sito in questo modo qui io lavoro a un sito solo e, e l'altro è più strutturato sì col... con... prima lo facevo con l'SCSS adesso proprio okay. è a livello di WordPress questa cosa che è ancora meglio se vogliamo perché poi tutti questi siti qua noi li usiamo anche per fare delle one page questo template qui lo usiamo veramente guai per un sacco di cose infatti adesso vi volevo consigliare dove utilizzarlo con questo fs perché non è che è non a ancora. 360 gradi ancora l'obiettivo è, è quello di farlo diventare a 360 gradi però sono quattro anni che ci stanno lavorando non è che è una cosa da vent'anni come wordpress in più un cambio generazionale così e mantenere tutta la retrocompatibilità con il passato allora, è una richiesta veramente notevole. Veramente Però diciamo adesso, proprio senza paura, senza pensiero alcuno, io mi, cioè, mi sentirei di consigliarlo per le limpie i siti di presentazione. Quei siti semplici, i siti di viaggi. Eccodrato <ride> di, eh. siti... no, no. <ride> di scrivere. I siti, cioè, diciamo, non complessi, che devono prediligere, diciamo, la velocità al fatto che sono dinamici. Certo, mm. anche i blog. Okay, I blog blocchi... perché. Ah, ah, dico blocchi che gestiscono i loop? Mi sembra che sono, sì, no, certo. ci sono comunque. Sì, sì, sì, certo, certo. È un blocco dinamico però Perfetto. quello. Infatti dicevo che comunque non tutti, io, non tutti i blocchi sono statici, Quello è un blocco dinamico, ho fatto l'esempio giusto. messo <ride> anche l'effetto audio, perché purtroppo ancora ci sono... cioè, diciamo, è in fase di miglioramento questa cosa, però... Vi devo avvisare che il supporto non è ancora al 100% completo per il multilingua, perché diciamo non è, che, non è che non è pronto, ci sono solamente dei plugin a pagamento e comunque... Non è che non è pronto lui, sono i plugin che non sono... Esatto, non ci sono ancora ben... Infatti il problema è che a volte anche i plugin che lo devono utilizzare... non non sono al pari perché essendo anche una cosa che è cambiata molto di recente anche esatto. l'ultima versione World, eh, WooCommerce per esempio che poi vi farò vedere anche un video per ora utilizza solamente una specie di maschera dove tu metti ok questo è il contenuto della pagina single ma non puoi fare quelle cose belle di FSD, di spostare i tasti, spostare le, le cose col drag and drop questo ancora per ora non funziona, cioè, però ci stanno lavorando e stanno rifacendo completamente WooCommerce in questa ottica, no? sì, perché comunque è dell'automatica. Mm. Mm. Giusto però. <ride> <ride> e poi dopo anche non è per i deboli di cuore, questo ve lo <ride> devo dire, perché comunque è una attimo... serie Senti diverse storie no. da questo punto di vista. Però diciamo ultimamente è veramente molto migliorato. Cioè, mm. Diciamo, se proprio dovessi dire che il più instabile non dico Gutenberg o cioè, FSN, è... dico Buki <ride> Pack. <ride> Qualcuno dice: Elemento, no, sì, Elemento non è molto stabile. Sì, è molto forte. Diciamo sì. il fatto della stabilità. Però, diciamo, se la zostri viene, forse sì, sì, sì. Però soprattutto io sempre eh, abbiamo tirato fuori Elementor e, e parlo di lui. insomma Però ho notato, per esempio, nelle, soprattutto nel, nel passato che venivano fuori con degli aggiornamenti da oggi a domani che rompevano. Si, si, sì. cioè, molto no, infatti, quella è una cosa che è non si non passava non... dalla 3.0 alla 3.07 lo guardiamo così in una settimana, scarico, che poi è, penso la cosa più odiosa ah, che sì. è, ti questo svegli no, la mattina no, no. e non va a un sito perché no, no, programma ah, prima, programma sì, è perfetto. Questo me l'hanno mandato, eh. però guardate, anteprima, <ride> questo è WooCommerce con, uh, con i blocchi. Quindi diciamo, c è, c è, spacchettato, pacchettato. Diciamo. Però è in fase di sviluppo. Mi ha mandato il nostro amico Zizio. Non so chi sia È quel ragazzo di Napoli che lavora per l'Automatic Ah eh, ok, quello è, che ha fatto... Mi Teschio si chiama. Anzi, ho capito. Uh, ma tu eri a WorkCamp, quello no. in Portogallo. Però, ha però grano, lui ha fatto l'intervento. Ah, sul, quelli in Italia, uh, forse, anche. Sul full site. Mm, sì, sì. Sì, sì. è, è... Sei, in dubbio, forse sarà a Milano. No, era quello a Milano, Milano sì, no, sì, però, sì. Perché io li ho visti tutti. Queste cioè, sì, cose qua, sono di dice anche il suo, non che, che vedere, no. <ride> <ride> Enrico, mi ha <è> citato, grazie. <ride> ah, sì. Però non volevo ancora arrivare lì. Sono abbastanza insultato con l'intervento che dico la verità, perché comunque eh, lui diceva oh, non vi preoccupate stiamo lavorando giorno e notte per... <ride> cioè, cioè si vedeva che comunque mm. stanno lavorando per ridurre un gap che evidentemente, anche se poi secondo me la strada sarà quella, perché dai è una soluzione nativa integrata con WordPress, non si potrà mai ottenere da prodotti di terze parti. Oh, ti devo tagliare tutto sto pezzo dal video. Eh? No, giusto. <ride> ah, pixel, a la faccia pure. Non sì. cazio mai. pure gli metti il disclaimer sotto. Questo non sappiamo. Eh, <ride> eh, però era un po', sì. Si vedeva che... Che era indietro, sì. Sì, un pochino che cercava di... Sì, no... Fare uh, i Diciamo la 6.1 soprattutto per me, no, la, diciamo, la gestione bene di immagini, di padding, da un punto di vista yeah. del design. Assolutamente. No. Cioè te lo dico da grafico. Sì, no, no, no, no io ti capisco. perché, <ride> <ride> perché diciamo perché io ho una certa sensibilità per questi aspetti, quindi... Cioè, se serve, bene. serviva. E cosa mm. pensi invece per esempio delle estensioni che stanno uscendo per diciamo colmare il gap ci cioè c'è un controsenso no? per, dovrebbero lavorare il coro uh, quelli otter block quelle cose uh, tipo Bloxy, sì, piuttosto che quickly che insomma vanno un po' a assorbire quel gap che c'è da prodotto ancora immaturo, secondo me, se può essere Gutenberg, insomma. Eh, diciamo, che poi ti trovi Ma con il problema di Elementor, che sì. sei fuori dal sistema di WordPress per sé, Sì, anch'io potrei fare le cose per i cavoli miei e le mm. faccio molto più velocemente. perché le faccio senza con contro-check. <ride> Però, diciamo, Sto facendo una roba mia che funziona solo per me casa e non che stiamo, la stiamo facendo assieme. Sì, che no? deve funzionare per tutti. Capito? <ride> cioè, per un po'. E comunque vi vorrei far vedere che, comunque, WordPress sta ancora. Diciamo, sono solamente alla fase 2 di FS e ce ne sono ancora davanti e sta arrivando l'editor. L'editing collaborativo, che vuol dire più persone che modificano la stessa pagina, un po' come succede al superoratico Figma, Figma, per esempio, o per anche Google Docs. Sì è un multilinguo nativo che lo sto aspettando no, veramente forte, forte, forte, forte però ma, al prossimo è anno ma il, <ride> il prossimo anno mappa 3-0 meta mi è arrivato ieri 3-0, Cioè, aspetta buona versione completamente ce l'ho in macchina ma quella ma, per la CF no, breaking site secondo me breaking or Ah okay. Okay. Queste, appunto sono i ringraziamenti. Poi ho messo una parte più… No. Ah ok, c'è una parte più diversa. Sì, no, è quella tipo per i temerari, non so se no… Okay. Vabbè. Okay. siamo qui. Che… vediamo. <ride> <ride> Cioè, L'ho messa dopo la fine, non ci credevo neanch'io. <ride> Comunque i prerequisiti per usare Modular in versione e sviluppo, eh, se volete, o contribuire o farvi il vostro forno. Sì, no, non utilizzarlo così semplicemente perché noi siamo già in territorio di tipo sviluppo, cioè, mm. o farci delle parti, aggiungere delle parti, sì. o tu mi hai visto che ho fatto un errore mi vuoi dire, guarda il video mi ha intervento bene, <ride> e, Comunque i prerequisiti per riuscire a diciamo, farlo funzionare sono Docker e Node. Io, una settimana fa c'era anche Composer ma adesso sono riuscito a um, evitare di, che sia per te un requisito, cioè lo faccio andare con Docker. <ride> come detto? soprattutto per, perché non, non lo uso intensamente, cioè ci stanno cose, basta. Però diciamo, uno dei vantaggi di Docker è appunto che abbiamo VPM, diciamo che è una delle cose diciamo, del nuovo environment di, di WordPress che è vantaggioso perché diciamo noi con un semplice file yeah, configuriamo questa macchina, non è virtuale, è un container okay. eh, configuriamo questo container a funzionare con dentro Wordpress eh, per cui due secondi veramente e ti parte il sito con dentro Wordpress ma l'unica cosa che tu devi avere è la cartella del, del template o il plugin, non ti serve neanche più tutto il resto perché appunto Docker prende la car tua cartella attuale e non la usa come. Da, puoi dire il mount point no? del. web. Well, <ride> perché hanno messo anche delle cose veramente picchissime. Cioè, questo. Um... Vpscripts um, che è uno dei pacchetti node che hanno aggiunto di, di recente veramente c'è cioè questo Vpscripts che aggiunge alcune diciamo, funzionalità di webpack direttamente al tuo plugin o tema, tu ti installi il pacchetto poi usi questi script direttamente tra gli script del tuo node e quelli che userete di più sono start e build ovviamente perché se start che lo mette tipo in um, sviluppo che vedi tutto il codice non in, unificato uh, tipo alle macchie oh, per cui eh? oh, sì. e eh. poi c'è la build e eh, poi dopo ho messo qua il comando di docker nel caso che non lo scopete <ride> <ride> eh, però queste che sono le cose che io ho fatto in più perché queste qui sono quelle di Wookiee Scripts, mentre io ho aggiunto poi altri script, che um, diciamo, quelli che forse possono interessare di più sono quelli per fare il pot, il file le traduzioni, per generare le immagini, perché praticamente io ti faccio mettere tutte le immagini in una cartella tipo src e img, ok? Poi, tramite Imagining, vado a prendere tutte le immagini e, secondo delle regole, le copio dentro la cartella IMG vera del sito, perché tutto quello che sta in sviluppo è dentro SRC e poi dopo viene, quando, durante il processo di build, le cose vengono spostate in vari posti. <coughs> e... La cosa interessante di Bill Mese è appunto che lui fa una conversione da jpeg a mod jpeg che è interessante perché è diciamo, una roba che di default con uh, Linux in generale è difficile da fare perché se volete vi lascio un articolo che ho pubblicato sul mio blog uh, su questa cosa qui però nel caso che tutti vuoi installare mod jpeg devi sostituire Turbo JPEG, che è diciamo, il modulo di Linux per fare dei JPEG, proprio il C mm. per eh, trasformare un'immagine in JPEG, devi andare a sostituire questo modulo con ModJPEG, che è tipo una specie di modifica di quello originale. E, mh, però facendolo così, tramite Image mean, abbiamo risolto questo problema perché stiamo usando un pacchetto di NPM per farlo. per cui Idem per le AVIP e in più c'ho anche SVGO che ti prende le SVG e te le minifica. Per cui diciamo, tutta la questione delle immagini l'ho... Posso farti una domanda? Vabbè. Perché non hai implementato WebP? Eh, perché sarebbe una copia delle AVIP, principalmente, perché hanno le stesse caratteristiche che io cerco, cioè sono... No, un... Poi dopo non c'è La trasparenza. Beh, diciamo che dove girano le webp girano anche le app, più o meno, dai, a parte Safari. Però è il nostro nuovo Internet Explorer, ma sto lavorando a una soluzione anche per quello, con una, però è Rust. Sto facendo un, um, un service worker, che te lo installo quando tu vedi il sito, Dentro il service worker c'è un convertitore da Avif a bitmap in e se tu non riesci a vedere quelle immagini le cose passano prima per il service worker perché è lui che fa le cose. Allora appena vede una Avif e sa che tu non puoi leggere le Avif te la converte e ti manda il blob dentro alla ai test mm. di... Speed quindi risultano ottimizzati gli altri. Sì. Mi piacciono a Google? Tantissimo. Okay. Sì, no, ti dice di usare tra le varie cose, no, i nuovi formati, mm. super ottimizzati. Eh. Se tu gli fai vedere uno, è ovviamente super è contento, contento. Super contento. E un'altra delle cose, forse, che potrebbe interessare eh, dal punto di vista della composizione grafica è che ho fatto un modulo che ti permette di scaricare di selezionare quale delle font di Google usare che di solito questa è una cosa che pochi ci hanno mentre io ho proprio scaricato un JSON di tutte le fonti di Google di tutti gli spessori e poi nel customizer ancora per ora ti faccio selezionare per i titoli e per i testi due font per I titoli, due penne, non so, Beh, due sì. waste e tre per il testo. E poi ci sono anche i test che li facciamo sia unit che end-to-end, -end, che eh, mi sono resonto che gli end to end sono veramente importanti, <coughs> Perché um, in breve senza se la pagina ha un console con un error. Ti, ti si impiastra tutto. Ti dice, guarda, qua c'è un errore. Per cui, già da di lì, anche quando vado, diciamo, uso due branch, master e dev, e poi faccio, diciamo, ogni feature faccio un branch a parte e lo mergio al dev. Se per caso, quando faccio il, questa automazione, succede al merge, per cui io lavoro sulla mia cosa, faccio il merge... E quando faccio il merge, lui parte automaticamente con tutti i test. Se mi passano i test, quasi sempre sono sicuro che funziona. Diciamo, se mi funziona a me sul mio computer, funziona anche nei test che riesce a fare la build e tutto il resto, mi sento abbastanza sicuro. Sollevato. Sollevato. Questo è il quanto sarebbe facile contribuire in tre minuti a Modular. Praticamente basta che te ti scarichi il git dentro una cartella qualsiasi del tuo computer. Cliccavo anche con una certa flemma. <ride> <ride> comunque, comunque, te lo scarichi dentro una cartella del computer, fai npm ok? Npm ti scarica tutti i pacchetti di node, eh, però io dopo ho messo anche il post install. Il post install automaticamente quando ha finito di installare lancia tutto il resto dei comandi che tu right. gli hai messo. Per cui io dopo gli ho messo anche tipo installa composer, comprimi le immagini, fai sì. la build. Ok? Adesso sto facendo queste cose qua, dai dai dai dai, <ride> <ride> comunque non si mette tanto. Ci mette tre minuti in tutto, proprio. Um. E poi dopo, una volta che l'ha fatto, qui io me l'ho sbagliato, devo scrivere tipo npm run VPM start. Mentre qua ho scritto VPM start e me l'ha fatto partire la M senza le cose particolari che sono quelle che semplicemente li imposta. Ho fatto pure... Dai! Almeno non avevo imprecato, tipo, oh, dai. <ride> Comunque sì, per ora. Spero che non uh, sia niente dopo. Comunque, qui vedi, sta già scaricando con Docker tutto, uh, tutto Word, se poi parte, finito lì. Veramente è già installato e ci puoi lavorare. Puoi creare il tuo sito, come dicevamo anche prima, te lo puoi staticizzare, te lo puoi caricare. E non hai neanche scaricato WordPress Step Non è figissimo. <ride> cioè, bello, no? Mm. Beh, guardiamo se l'ha tutta, che andava anche registrata. Adesso sì. lo sta configurando, genericamente configurando. Un altro, un altro pezzo da tagliare questo, qua No, lavoro, ti no. avevo detto, mandala avanti veloce, però mm. ci parlo mm. sopra. Tranquilli, ci parlo sopra, mm. io ce lo sempre anche qualche barzelletta mm. a raccontare. Comunque... Beh, ma perché l'hai chiamato uh, uh, la presentazione uscire dal blocco? Ah, perché adesso ve lo spiego. Eh. Comunque vedi, qui già... era già caricato un... tre minuti, eh. cioè una delle sette più veloci della storia. <ride> ah, quindi sono, sono uscito troppo. Questo è il verso. Questo è il verso in quella cosa che Guarda, ho fatto che prima. Semplicemente Io. ho trovato una bella immagine da mettere per la presentazione. Allora ho fatto una pace, si <ride> <ride> sta, Ci sta. Eh, no, vabbè. Però, diciamo, questo qui secondo me è un metodo a parte, cioè io non parlo da quelli che lavorano nelle repo grosse, hanno questo approccio qua. Cioè, la cadenza della release cambia a seconda del metodo che tu usi usi se usi varie cose. La MVP ho scoperto di recente. La Minimum Viable eh, Pro. Product, esatto. Quello è molto interessante secondo me. Eh, il nostro problema. business. Ah, noi, sì? noi facciamo MWP come se piovesse. Ah ok. Eh, noi no, però uh, lo proporrò. Ci <ride> ha, ha rubato il lavoro, <ride> perché praticamente... Ma veramente ha iniziato Sì, come <oveva ride> qualsiasi cosa. <ride> In realtà no, perché semplicemente anche il blocco, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, eh, che in realtà dobbiamo un attimo ripensare il modo nostro di lavorare a certe cose. Cioè, quando eravamo... Quando i designer anche... fanno i programmatori, capito. già cioè, nel senso, secondo me i programmatori si caricavano di lavoro che non era dovuto, tra virgolette. E in questo modo qui c'è una migliore ridistribuzione del carico. Tutto qua proprio. Però, secondo me, anch'io devo dire, come prima cosa, quando ho visto l'uscita FSE, ho detto: No, ma allora io vado a vendere il cocco in spiaggia adesso. E invece, diciamo, poi ragionandoci non è così assolutamente no, Anzi, perché eh, volendo ti apre anche altre possibilità. E qua è finita però, ragazzi.